Grazie Presidente. Eh, dunque volevo innanzitutto esprimere eh, il mio compiacimento per l'ottenimento di questo risultato, di la presentazione di questa delibera che il Movimento 5 Stelle voterà sicuramente a favore eh, perché è un'importante opera che, po che porta a ripristinare un edificio storico eh, destinato già a museo. Eh, in più si prevede la musealizzazione dell'acquedotto vergine che sta al di sotto del, del complesso e, e che verrà, eh, eh, verrà reso pubblico e quindi visitabile e fruibile dalla cittadinanza. Volevo rispondere anche al consigliere De Priamo, il quale si preoccupa degli oneri eh, dovuti per, la per i parcheggi e eh, per gli standard dei parcheggi che eh, sono stati monetizzati per il 50%, mentre dall'altra parte viene fatta una convenzione con un garage nelle, nei pressi e quindi eh, questi, in questo modo viene recuperato lo, lo standard dei parcheggi. Eh, il discorso poi della mobilità che, eh, che noi politicamente Vorremmo che eh, le auto private non entrassero nel centro storico, questo è un altro discorso che esula da, da quelli che sono i calcoli degli standard urbanistici e della monetizzazione dei parcheggi che è prevista dalle, dalle leggi vigenti, dai regolamenti comunali vigenti e dal piano regolatore. Quindi eh, il nostro voto sarà assolutamente favorevole e fieri di questa nuova opera del Comune di Roma. Grazie.